e si rende stabile con l'intelligenza. Mediante la scienza se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli. L'uomo saggio è pieno di forza. Chi ha scienza accresce la sua potenza. Infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. La saggezza è troppo in alto per lo stolto. Egli non apre mai la bocca alla porta della città. Chi pensa a fare il male sarà chiamato esperto in malizia. I disegni dello stolto sono peccato, il beffardo è l'abominio degli uomini. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici... Ma noi non ne sapevamo nulla. Colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Figlio mio, mangia il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così conosci la saggezza per il tuo bene. Se la trovi, c'è un avvenire e la tua speranza non sarà delusa. Oh, empio, non tendere insidie alla casa del giusto, non devastare il luogo dove riposa, perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca perché il Signore non lo veda e gli dispiaccia e non distolga l'ira sua da Lui. Non ti irritare a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi perché non c'è avvenire per il malvagio. La lucerna degli empi sarà spenta. Figlio mio, temi il Signore e il Re e non mischiarti con gli uomini turbolenti. La loro rovina sopraggiungerà improvvisa, e chissà la triste fine dei loro anni. Anche queste sono massime dei saggi. Non è bene, in giudizio, avere riguardi personali. Chi dice all'Empio «Tu sei giusto», i popoli lo malediranno, lo esecreranno le nazioni. Ma quelli che sanno punire se ne troveranno bene e su loro scenderanno benedizione e prosperità. Da un bacio sulle labbra a chi dà una risposta giusta. Metti in ordine i tuoi affari di fuori, metti in buono stato i tuoi campi, poi ti fabbricherai la casa. Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo. Vorresti forse ingannare con le tue parole? Non dire come ha fatto a me così farò a lui, renderò a costui secondo la sua azione. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. E la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato.